Vane oddio cosa c'è? come stai? mare Vai. Oh guarda che belle le nostre roselline. ci sono le api sopra sì questo giardino è pieno di api allora stiamo bene finalmente ce l'abbiamo fatta oh, ancora un po' deboli però stiamo andando al mare giusto? Eh sì oh che bello primo giorno di mare per Vanessa Finalmente, perché da quando siamo arrivati non ci siamo ancora andati. Dai, sali in macchina e facciamoci un bel bagnetto fresco. Dove stiamo andando? Al mare con Giulia. E chi c'è al mare dove stiamo andando? Giulia, al... madonna. La no, tua compagna! una volta prima di andare, cioè non era prima di andare in mare. Eh. che non, ieri facciamo tutta Sì, Oggi, prima di partire abbiamo incontrato Giulia ogni bene sì. al ristorante a Novara però sì. adesso invece è arrivata ieri la tua amica sempre di Novara la tua compagna Giulia e stiamo, la stiamo raggiungendo al mare sei contenta? Ani siamo arrivati al mare e chi c'è qua con Ani? La Giulia Ciao E c'è anche Matilde Ciao Matti ciao amore! Vanessina finalmente! Stai eh. da brava Anastasia! Non fare la dispettosa! Se no torniamo a casa! Amore, come stai? Stai bene? Si sta bene in acqua? Eh? Sei contenta di essere guarita? Ci spostiamo verso gli scogli? Così eh? magari vediamo se c'è qualche granchetto. Va bene? C'è anche un bar. C'è? C'è anche un bar il bar. Visto. guardate che acqua meravigliosa ma chi c'è qua una sirena <ride> una sirena che scappa bellissima qua. Eh. cosa fate? guarda che puoi anche chiamarla solo giulia eh. madonna che male mi sono spaccato un piede aia aia aia mi sono spaccato ragazzi c'è da farsi del male qua eh madonna ci sono le pietre ti sei fatta male amore dove amore? andiamo a vedere ma come fai a vederlo? io ho paura a camminare qua è pieno di sassi però l'acqua è stupenda ragazzi attento perché ti fai male aiuta Usciva sciva Anastasia guardami te oddio ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao mi tirare! Questa è una prima vita! ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Guarda che ti punge, stai attenta. Eh. Dov'è? E' qua uno. Dove, dove? Dove c'è un granchio? Ah, qui. L'ho ah, detto? detto appena Vanessa. Ah, sì, lo vedo. Guarda, vedo è come. nascosto. Guardati, guardati. Eh, so ma sta scappando. Lo vedi? Guardalo. Qua. Lo vedi le zampe? Qua ce n'era uno altro. Guardalo lì. È qui. No, lo vedi Ah, sì, poverini. Sono nascosti. Vediamo. Stai attenta che non cadi, eh? Non andare oltre, aspetta, aspetta. aspetta. Ah, Facciamo un gioco sott'acqua. Chi riesce a fare il cuore più bello in questa prima challenge? Va bene? Sì. Chi inizia, Vanessa? Devo fare il cuore più bello. Eh? Devi fare un sì, cuore. Se fa fare Poi bene. se sarà il se più vediamo. bello, non lo so. 3 2 3 Vanessa cosa è successo? ma ti sei strisciata dove? su una roccia vero? se ce la fai a stare in piedi ma guarda te è tutta rosso ma sei tutta rossa comunque lo sapevo me lo immaginavo perché io ho rischiato di cadere più di una volta e tu ce l'hai fatta secondo me è perché sei ancora tanto debole amore che ieri avevi no. la febbre no perché stavo prendendo Anastasia stavi prendendo Anastasia in braccio? ti fa tanto male? eh amore adesso io qua non ho niente dietro mettila nell'acqua che l'acqua disinfetta Eh ma guarda che... di... eh, sì. a te che graffio vabbè dai Madonna, ancora più ma guarda. guarda esce un sacco di sangue ma ma ho... Ma come hai fatto vale. eh? come hai fatto? Ah, amore come hai fatto? Ah, eh ce cioè, l'ha a spiegare eh no mi hai detto che stavi prendendo il Anastasia, No Era così, Anastasia quella Mi ha trascinato nella sì, roccia. Io non mi sono accorta di niente. Io, stai da un po'. Va bene, dai, adesso poi quando andiamo fuori dall'acqua cerco di asciugartelo in qualche modo. Intanto, lascialo nell'acqua che con il sale si disinfetta un po', va bene? Amore, ma il primo giorno di uscita dopo, dopo questa influenza, dopo questa influenza, dovevi per forza farti male. Dai, visto che con l'acqua sta passando, va male un po' meno, questo vero? vuoi andare al bar a bere qualcosa? adesso chiediamo a papà se ci dai soldini parecchio. e andiamo va bene? Il eh? ormai lo sai cos'è no dai, fa meglio però hai gonfio, ragione, mio hai mio una bolla, mio bolla mio sopra ti ho proprio una bolla sì. no, c'è una bolla qua è Vero. Mm? ma me è un grande è scivolata e no, si è, è sei gonfiata, è è gonfiata è eh? andiamo a bere qualcosa Matti hai voglia? Matti pausa gelato come stai? ginocchio? Meglio? Sì eh? Amore cerca di fare attenzione Perché allora oggi okay. A vedere Eh c'è ancora un pochino Sta venendo la crosta. Oggi è il 31 luglio Ok? E, da... e con oggi si conclude Questo mese un po' particolare per noi Vero Vane? Cerchiamo di finirlo Nella maniera più tranquilla Va bene? che Da domani tutto girerà per il verso giusto, si spera. Amore, secondo snack. Eh? Stiamo recuperando tutto quello che non abbiamo mangiato in questi tre giorni. Stasera andiamo fuori a cena con i nostri amici. Sì? Sei contenta? Hai voglia di pappa. Lo sai che stasera andiamo a cena con Giuli? Sì. Davvero? E sai in quale posto andiamo? No. Dove siamo andati l'altra volta che c'erano le giostrine? Eh. Sei contenta? Sì. Così vai a giocare con la Giuli? Sì. Eh? Hours later. Siamo tornate a casa Stiamo aspettando Giulia che vengono qui E poi andiamo a cena insieme Vanessa come sta il tuo ginocchio? Bene, bene fa vedere? Ah, sei già formata la crosticina Bene, meglio così Hai visto, si è formata subito Non ti fa male, vero? Vuoi che te lo disinfetto? No, va bene così? Hai fame amore? Eh? Ma non stai bene? stai bene? sei stanca? sei un po' debole? cosa c'è? tu hai fame? Eh, quando arrivano andiamo tu hai fame? ma no non li chiamo adesso arrivano tu hai fame? no come no tu devi mangiare ah, ecco Va bene, dai, aspettiamo che arrivano, così se facciamo in tempo, viviamo un aperitivo insieme a loro qui a casa e poi andiamo a fare la pappa, ok? Facciamo, sì, vedere, vedere, la... facciamo vedere le giostrine che ci sono in quel locale? Che, che posso, posso fare vedere intanto la casa prima che non certo. la facciano vedere? Poi andiamo subito, se arrivano poi, in vogliamo, tempo. Giulia, Giulia, Giulia, sei contenta, dai, come primo so, giorno dopo questa, questi tre giorni chiusi in casa è andata bene. Nel frattempo, è arrivata la tua sì, compagna. Grazie ragazzi. Chi sono? Ah, le BFF? Che belle, sono nuove. Belline. Carine. Magari quando torniamo a casa a Novara, se le troviamo, te ne regalo una. Se non costano troppo, perché queste cose qui costano tantissimo. Guarda ah. che belle, queste qui a forma di sirena. Noi ce l'avevamo una. Ce l'avevamo? No, così no. Ah le bupi? Sì, è vero, ce l'hai, è vero, con le pinne. Vestita di giallo quella lì, ma è vecchia, vecchia, eh, vabbè, vecchia mi compri quella lì? sì, va bene, poi quando ritorniamo a casa vediamo, ok? Non so se qua mm. si trovano mi si piace la mollettina? <ride> è bellissima ah, la mm. mollettina mamma mia, una molletta così non si trova da nessuna parte, ce l'hai solo tu vero? Sì. <ride> ah, ma i regali che ti abbiamo regalato noi li usi ancora? certo, e... quelli per il mio e... compleanno eh, l'ho portata al mare infatti Era questa? Fagnesi. Eh, niente, la puoi usare. Ok, aspettiamo noi, che arrivano. Eh Vane, sei stanca? No, sei tanti turna però. A few later. Ma chi c'è qua? Ciao Matti, sei arrivata amore. Bimbe? Andiamo a mangiare. Possiamo buttare i poppit? Eh sì, dai. Però andiamo a... Guardate che lì ci sono le giostrine, i poppit non vi serviranno. Io porto... Però portateli, dai. Vane, ci sei amore? Posso in macchina di Vanessa? Sì Sei un po' stretta però Perché abbiamo una macchina piccolina È un problema? No Allora no, vieni okay. Dovete andare in bagno? No Mi no, sono già andata. Ok Andiamo, andiamo a fare la pappa Ma ti sei... io, vado, io vado con la macchina di lei Va bene Ah ok Allora ci siamo Allora bimbe Siamo a cena Finiamo di cenare E poi Diamo. Si va a nanna, a nanna se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il polcione in su. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao! ciao.